Ciao a tutti! Oggi prepareremo il gelato veloce al pistacchio. Il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti più un'ora di riposo in congelatore. Gli ingredienti sono pistacchi sgusciati non salati, crema di pistacchi, zucchero, latte intero congelato a cubetti. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero.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 E tritare per 30 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Ripetere l'operazione per altre due volte, sempre per 30 secondi. a velocità 10. riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere la crema di pistacchi i cubetti di latte. ed azioniamo il bimbi per 30 secondi da velocità 6 a velocità 8 spadolando Trasferiamolo in congelatore per almeno un'ora. Gelato veloce al pistacchio. Si conserva in congelatore per 7-10 giorni. Grazie e alla prossima ricetta!